Grazie Presidente, io davvero non voglio cogliere né la polemica che ho visto, ancora una volta ascoltato in quest'ultimo intervento, né voglio ripercorrere la narrazione di come si svolge il dibattito in quest'Aula, credo che veramente non mio interessi. Eh, ai cittadini questo quanto invece interessi appunto vedere concretamente realizzate delle cose nella città e eh, diciamo eh, per cogliere delle, dei cambiamenti che siano positivi quindi non mi appassiona anzi mi annoia un certo tipo di polemica che è anche ripetitiva e ridondante secondo me quindi venendo alla delibera eh, io eh, ripeto le, nella mia l illustrazione ho detto che appunto si tratta di un indirizzo e eh, però eh, diciamo che eh, il voto favorevole di quest'aula sicuramente eh, darà eh, un impulso al, all'assessorato sono convinta e agli uffici a lavorare in questa direzione. È ovvio che poi nel frattempo non è che bisogna aspettare l'approvazione del nuovo regolamento edilizio ma eh, soprattutto dal punto di vista lato eh, lavori pubblici sicuramente l'amministrazione può già mettere in campo tutta una serie di interventi mirati all'eliminazione delle barriere architettoniche in quei luoghi sensibili, in quei luoghi in cui eh, diciamo, è necessario ed urgente garantire l'accessibilità universale a tutti. Mai come in questi giorni, probabilmente ciascuno di noi, anche chi non ha tra i propri cari, tra i propri parenti, nella famiglia un disabile, e quindi magari non ha mai vissuto questo tipo di situazioni in questi giorni anche noi vediamo un po' limitate le nostre libertà e non poter andare in luoghi che solitamente eh, frequentiamo e che per noi sono, appunto, è normale frequentare quindi forse in questo momento una riflessione su chi invece eh, è costretto a, eh, diciamo in una situazione eh, di eh, eh, diminuzione diciamo, delle proprie eh, libertà e quindi che a causa di mancati interventi delle istituzioni dello Stato perché molti di noi abbiamo ricordato la Costituzione dello Stato con tutte le sue diramazioni che per Costituzione deve eliminare tutte le barriere non solo fisiche ma anche sociali ed economiche per garantire a tutti gli stessi diritti. Quindi veramente davanti a un tema di questa portata, di questa levatura non mi interessa fare alcun tipo di polemica ben venga siamo tutti contenti se questa eh, se questa appunto se questa Avrà l'appoggio di tutti e eh, perché un domani eh, magari appunto si dirà che è stata approvata all'unanimità questa delibera e nessuno credo si ricorderà di eh, diciamo delle scaramucce, delle polemiche che ci possono essere state dietro su un ordine del nel giorno su un emendamento. Quindi eh, in senso positivo e costruttivo secondo me eh, mh, lavoriamo e continuiamo a lavorare concentrandoci sul merito delle proposte e eh, anche le bocciature credo che siano state siano state sempre da questa maggioranza anche motivate, non sono semplicemente dei eh, capricci. Questo non vuol dire che non si possa continuare a lavorare, a collaborare, nello spirito appunto di rendere migliore questa città e di garantire a tutti i cittadini che la vivono eh, eh, i diritti, eh, diciamo garantiti, che devono essere garantiti in primis dalla Costituzione. Quindi eh, rilascio ovviamente il voto favorevole della maggioranza, e convinta eh, diciamo che eh, altri passi si faranno questo non è il primo e che si continuerà a lavorare allacremente in questa direzione prima di chiudere vorrei nuovamente veramente ringraziare il delegato Andrea Benuto che è il vero promotore di questa delibera e quindi eh, mh, sappiamo anche quanto il suo impegno stia portando a eh, diciamo questa amministrazione a seguire eh, un po' in tutti gli ambiti, eh, questi, a perseguire in tutti gli ambiti questi ob obiettivi. Grazie.